Il clima è dato da un insieme di elementi e di fattori. Il clima è l'insieme delle condizioni meteorologiche di una regione geografica, cioè di uno spazio sulla Terra. Queste condizioni meteorologiche si devono verificare vanno controllate in un lungo periodo di tempo che può durare anche decine e decine di anni. Noi sappiamo che il freddo, il caldo, il sole e la pioggia, il vento e la neve condizionano la vita dell'uomo sulla Terra e per poter regolare molte delle nostre attività abbiamo bisogno di sapere com'è il tempo in un preciso momento. Ma appunto questo è il tempo atmosferico, mentre il clima è un'altra cosa. È caratterizzato da diversi elementi e da diversi fattori che vanno appunto verificati nel tempo. Questi elementi e questi fattori si combinano insieme in una ricetta, diciamo, che rende il clima eh, differente da un luogo all'altro della terra, per cui in certi punti può essere caldo in altri freddo e così via. Vediamo adesso quali sono gli elementi del clima. Il primo elemento è la temperatura. Cosa succede infatti che eh, la terra viene riscaldata dal sole eh, e il sole riscalda l'aria intorno alla terra. Quando fa molto caldo possiamo vedere il termometro con una temperatura eh, alta. Mentre al contrario, quando fa freddo, la temperatura è bassa. Un altro elemento del clima eh, riguarda eh, i mari, i fiumi, i laghi. Con l'aumento della temperatura con il sole, l'acqua dei mari, dei fiumi, dei laghi evapora e sale verso l'alto rendendo l'aria più umida in alto però questo vapore umido trova una temperatura fredda forma le nuvole e determina quelle che vengono chiamate eh, precipitazioni quindi l'umidità determina le precipitazioni cosa sono le precipitazioni? sono quelle forme in cui l'umidità torna eh, sulla terra e possono essere molto diverse perché. Può esserci pioggia, ma anche neve o grandine. Tutto l'insieme di questi fenomeni sono le precipitazioni. Un altro elemento molto importante del clima è dato dal, dal vento. Il vento è in pratica una massa di aria che si sposta da un punto all'altro della Terra. Può essere caldo o freddo e può portare umidità e pioggia, ma da che cosa dipende il vento? Il vento dipende da quella che si chiama la pressione atmosferica, cioè il peso che l'aria eh, ha eh, sulle nostre spalle e sulla Terra, Il che può essere alto oppure basso.